Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video che vi parla è sempre Alessio Evangelisti allora vogliamo proseguire la serie di Giobbe ok questo dovrebbe essere se non vado errato il numero 6 allora ci eravamo lasciati nell'ultimo appunto, appunto, eh, episodio che eh, il Signore non si fida ok dei suoi angeli. Allora, dove è scritto questo? Nel capitolo 4 di Giobbe. Bene, quindi se Dio non si fida dei suoi angeli, allora che cosa significa che Dio non si fida dei suoi angeli? Allora, questo è proprio la base del Vangelo. Certamente quando leggiamo questo è chiaro che sta parlando degli angeli che sono rimasti fedeli al Signore, non degli angeli caduti. Questo, come dire, è un qualcosa di scontato. Quindi si sta parlando dei angeli fedeli. Perché è scritto, vabbè, diciamo che dice chi è che parla, dice l'uomo che parla, non è detto che quello che l'uomo dica sia giusto, sia vero certo certo questo lo abbiamo visto no? nel, eh, nel, nei video precedenti quando abbiamo parlato del fatto che gli uomini hanno detto no il fuoco di Dio è caduto sì ho capito però abbiamo capito eh, che non era il fuoco eh, di Dio ma era il fuoco di Satana di questo ne abbiamo già parlato quindi non ci torniamo su quindi bisogna capire chi sta parlando ovviamente qui sta parlando l'uomo però questo qua, anche se in questo momento lo dice l'uomo, allora è parola di Dio, tutta è parola di Dio, però la parola di Dio, che è parola di Dio, ci porta a tante situazioni, ok? Fra cui anche quando l'uomo dice delle cose, ok? E fa delle cose che non sono buone, ok? Benissimo, e questo essendo parola di Dio ci porta. Porta un insegnamento però stando al contesto biblico che va dalla genesi all'apocalisse ok in, è vero che il signore non si fida dei suoi angeli però va capito nel suo più profondo significato che significa questo no. significa che poi alla fine la creatura è una cosa il creatore è un'altra cosa per quanto la creatura sia fedele al creatore, e nel caso de, eh, degli angeli che sono rimasti fedeli, ok, sono appunto fedeli, ok, però sono sempre creature e in quanto tali sono limitati. Ecco perché nessuna creatura può espiare un'altra creatura, ovvero può intercedere. Perché è scritto prima Timoteo 2,5 ebrei 7:25 c'è un solo mediatore, c'è un solo intercessore, punto. Basta gli angeli, gli uomini, eh, Maria chi ti pare non potrà mai intercedere. Noi possiamo. Che ne so, umanamente parlando si dice sto pregando per te, alcuni dicono sto intercedendo, nel senso che sto pregando per te. Sì, siamo d'accordo, pregare per un fratello è una cosa, ok? Come dire sto pregando per te, sto intercedendo, sì, però l'intercessore per la salvezza, allora pregare per te non ti dà la salvezza, la salvezza. La può dare solamente il Signore E l'unico che può intercedere presso il Padre Per concretizzare la salvezza È solamente, unicamente, tassativamente Gesù Cristo Da qui non se ne esce Ecco perché Prima Timoteo 2,5 c'è scritto C'è un solo intercessore Uno uno non se... che per esempio poi il mondo cattolico dice no vabbè ci sono anche quelli più piccoli allora se ci sono anche quelli più piccoli perché la scrittura dice uno solo? vedete eh, come poi il cattolicesimo aggiunge anche perché il cattolicesimo non fonda la sua fede sulla Bibbia ma la fonda sulla patristica sulla tradizione. Cioè, lui, il Cattolicesimo, pone la tradizione al pari e al fianco della Bibbia. Ecco perché è di stampo gnostico. Quindi, quando Dio dice, cioè la scrittura ci dice, appunto, che il Signore, appunto, non si fida dei Suoi angeli, significa proprio questo che essendo creature eh, eh, in quanto tali sono limitati e non solo quello che loro fanno quello che gli angeli fanno lo fanno perché Dio li ha creati Dio gli ha dato quella forza alla fine tutto lo fai Dio cioè ma se io ti creo io ti programmo allora se io faccio un robot e lo creo e questo robot compie un lavoro chi l'ha fatto? l'ho fatto io certamente gli angeli e gli uomini non siamo robot, abbiamo un'anima almeno noi abbiamo un'anima loro hanno lo spirito e questo spirito gode di un libero arbitrio e così via discorrendo poi eh, potremmo anche proseguire il discorso e andare oltre ma insomma quanto detto è più che sufficiente allora, la domanda del milione è poi, tra l'altro, quale angelo ti potrà aiutare per quanto riguarda la tua salvezza? Nessuno. Non c'è un solo angelo che ti può aiutare per quanto riguarda la tua salvezza. L'unico paraclitos, intercessore, aiutatore, avvocato che ci aiuta nella salvezza è il vicario di Cristo. E chi è il Vicario di Cristo? <ride> Lo Spirito Santo. Amen. Solo Lui ci guida in tutta la verità, ci annuncia le cose a venire. Lo Spirito Santo, c'è cioè una Trinità, un solo Padre, un solo Figlio, un solo Spirito Santo. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Gli angeli che sono accampati intorno a noi, come scritto, essi non, aggi non aggiungono nulla alla nostra salvezza. Infatti, essi sono accampati intorno a quelli che credono, a quelli generati okay, dalla volontà di Dio per la fede e per la grazia, ai nati di nuovo. E quindi gli angeli ci aiutano materialmente. Ma il lavoro spirituale lo fa solo il padre, il figlio e lo spirito santo. Insomma questa è una grande verità. Poi si entra nel capitolo 5 dove ci sono altre verità. E... Quale angelo appunto nel capitolo 5 dice... Non Mi ricordo se Dio non si fida dei suoi angeli c'è scritto sia nel capitolo 4 che nel capitolo 5. Comunque, uno dei due. E nel capitolo 5 c'è scritto che Dio manda la pioggia. Mettilo al contrario. Se Dio manda la pioggia, significa anche il contrario, che Dio può chiudere i rubinetti. Dio manda la secchia interessante questo e questo concetto qui lo troviamo nella Torah molto incisivo molto esplicito molto radicato è una grande verità e, e questo vale materialmente parlando ma anche spiritualmente parlando quindi quando noi stiamo bene spiritualmente parlando stiamo in pace abbiamo gioia abbiamo forza per servire il Signore tutto quanto questa è una benedizione che viene dal cielo la manna il pane il pane che è Gesù interessante no il pane è Gesù oggi noi ancora abbiamo la manna è un qualcosa di spirituale nel mangiare la cena del Signore, detta Santa Cena, noi rammemoriamo la morte di Cristo, la risurrezione di Cristo e il ritorno di Cristo. E se rammemoriamo il ritorno di Cristo, certamente, prima del ritorno di Cristo, sette anni prima del ritorno di Cristo, c'è il rapimento della Chiesa. Gloria a Dio! Innalza gli umili, mette al sicuro gli afflitti, ecco perché dobbiamo sempre fare del bene, tutta la nostra vita, fare sempre del bene. Ci sono delle categorie nella parola di Dio che vengono nominate molto spesso, molto spesso, nel, nello specifico due categorie, ma anche tre. Ma le prime due categorie che vengono nominate nominate in maniera veramente eh, molto incisiva sono gli orfani e le vedove chi tocca un orfano insulta un orfano gli dice una brutta parola a un orfano chi tocca una vedova insulta una vedova gli dice una brutta parola a una vedova povero lui povero lui Povero Lui E poi ci sono anche i poveri Cominciando dai poveri del tuo popolo Cominciando dai poveri della tua famiglia Si parla tanto di opere, no? Ma voi che parlate tanto di opere E le opere le, eh, le dobbiamo fare Perché lo dice la Bibbia, no? Per esempio, apro una parentesi Siccome il Cattolicesimo non sa più come infangarci, eh, ci dice che noi non facciamo le opere. Perché ci dice che noi non facciamo le opere? Perché noi predichiamo la salvezza in virtù della grazia e della fede, e non in virtù delle opere. Ora, predicare la salvezza in virtù della fede, e della grazia non significa che noi non facciamo le opere significa che noi non siamo salvati per questo ma da qui a dire che noi non facciamo le opere o di non fare le opere insomma c'è un bel po' di differenza allora che cosa fanno non tutti alcuni cattolici che eh, hanno satana nel cuore perché mentono chi mente c'ha satana nel cuore dice ah vedete loro non fanno le opere ma non è vero noi facciamo, noi, io vi, vi posso dire che qui, da queste parti, noi abbiamo fatto delle opere che voi cattolici, mo, la, la maggior parte, ve le sognate. Ve le sognate. A proposito di opere, quando è l'ultima volta, signor cattolico, che hai visto a tua madre e hai visto a tuo padre e hai visto i tuoi parenti e gli fai del bene... Quando è l'ultima volta che l'hai visti? No, perché qui ci sono certi signori che parlano tanto di opere, e poi abbandonano i genitori, trascurano i genitori, trattano male i genitori, trattano male i mogli, i mariti, i figli, e poi vanno a fare le opere. Voi non sapete neanche cosa sono le opere. Quelli che fanno questo lavoro, no. Poi, per sapere se noi famo le opere, guarda che certe cose sono anche documentate. Quindi dire, dire la salvezza è unicamente e solamente tassativamente per il sacrificio di Cristo, per la fede e per la grazia, non per le opere, non significa non fare le opere. Il fatto è che quelli che lo fanno siete talmente tanto ripieni di Satana che l'unica cosa che vi rimane è mentire. Andiamo avanti. Quindi, innalza gli umili e mette al sicuro gli afflitti, cominciando da quelli di casa tua, perché che tu vai, scusate l'enfasi, che tu vai a dare il panino, e fai bene a farlo, lo facciamo anche noi, che tu vai a dare il panino all'affamato, eh? e poi non dai, come dire, l'amore a casa tua, dentro casa tua, alla tua parentela, ai tuoi parenti, Amico mio, tu sei un ipocrita. Tu sei un ipocrita. Ripeto, quando è l'ultima volta che hai visto a tua madre e a tuo padre? Mm. Mm. Qui c'è gente che abbandona i genitori e se ne va in giro per... Vabbè, lasciamo perdere. Allora, andiamo avanti. Ecco, beato l'uomo che Dio castiga per ciò. Tu non disprezzare la correzione dell'onnipotente. In sei sventure egli ti libererà, sì in sette il male non ti toccherà. Riderai della distruzione e della carestia e non avrai paura delle belve della terra. Le bestie dei campi saranno in pace con te, scenderai nella tomba in età avanzata ecco ciò noi ti diciamo noi l'abbiamo investigato egli è così ascoltalo e riconoscilo cosa abbiamo letto? dice la Bibbia sì, che significa? <coughs> e vado a chiudere allora in sei sventure egli ti libererà sì, in sette il male non ti toccherà al di là di questo principio vero, che Dio ci libererà sempre, qui c'è un concetto che abbiamo già eh, trattato nei video precedenti e lo ritrattiamo nuovamente, che il giusto non doveva soffrire, non doveva passare sciagure, non doveva passare problemi, ok? e infatti qui il, il ragionamento è proprio questo riderai della distruzione della e della carestia e non avrai paura delle belve della terra questo è vero qui veramente possiamo stare ore a parlare però il, uno dei concetti allora sottolineo ulteriormente questa grande verità un passo a un miliardo di significati un miliardo Ora ne tratteremo solo uno, il concetto è quello già detto nei video precedenti, il giusto non soffre. In quel periodo storico c'era questa concezione, il giusto era ricco, non soffriva, non gli capitava niente, la sventura non gli piombava addosso e così via discorrendo. Con Giobbe questo mito viene completamente annullato, ok? Le bestie dei campi saranno in pace con te. Scenderai nella tomba in età avanzata. No. Così come piove, sul, eh, sul giusto e anche eh, così come c'è il sole, sul giusto, così come sull'ingiusto, è anche il contrario. Quindi le cose accadono a tutti. Quindi anche se tu sei un giusto, ti puoi ammalare, l'abbiamo visto nel Nuovo Testamento, <coughs> sarai perseguitato, sarai messo in carcere o in galera, come vuoi, chiamala come vuoi, avrai prove, avrai difficoltà e così via discorrendo. No, assolutamente. Certamente, certamente, il Signore sarà sempre con noi, noi gridiamo a Lui ed Egli ci libera, ma poi se, come dire, finito un problema, ne arriverà un altro e così via discorrendo. Certamente il Signore è, è con noi. Certamente noi oggi l'applichiamo in maniera eh, sia non solo eh, fisica che, che spirituale. Riderai della distruzione e della carestia nel senso che, e non avrai paura delle belve della terra, certamente. e Quando arriva la distruzione e la carestia arriva. Allora, i fratelli che stanno in Ucraina in questo momento stanno passando carestia, distruzione. Ma il Signore ha messo in noi una pace che ci aiuta a superare tutte queste difficoltà. Ma le cose avvengono. Infatti, per esempio, io pongo sempre il famoso esempio di Daniele Daniele il profeta del libro di Daniele che peccato aveva fatto nessuno era un giusto che gli è successo a Daniele è stato deportato per colpa di chi dei suoi padri che avevano peccato i suoi padri hanno peccato e lui ha pagato il prezzo ed è stato deportato ed era un giusto Poteva evitarlo il Signore? Sì, ma è andato là. Poi abbiamo fatto tutta la serie su Daniele. Forse l'hanno fatto pure un Ugo Porello. Eh, capito? Come facciamo a saperlo? Vedi la serie su Daniele. E quante cose gli eh, sono accadute a Daniele? Ok, ecco verso 27 del capitolo 5. Ciò noi ti diciamo... Noi l'abbiamo investigato egli è così. Ascoltalo e riconoscilo. Come dire, abbiamo studiato una vita ed è proprio così. E non avevano capito niente questi. Gli amici di Giobbe che lo accusavano e, e additavano su, su di lui. no E poi abbiamo visto nei capitoli precedenti che, insomma, facevano una gara a chi era più bravo a lanciare la, il sasso verso l'altro. Chi era più giusto, chi ne sapeva di più, e così via discorrendo. Poi alla fine abbiamo visto che, insomma, Giobbe è ognuno di noi, e così via, hm? discorrendo. Bene, questo eh, Super so Giù è stato il capitolo 5, eh, in poche parole, e insomma è un, eh, un libro molto interessante, molto importante, che ci aiuta tanto. Come dire? Noi queste cose le sappiamo, le conosciamo, le dobbiamo vivere. Con l'aiuto del Signore, con la forza dello Spirito Santo, con il Signore Gesù che intercede per noi e non tramite uomini che intercederebbero per noi, Marie, che ce ne sono tanti, che intercederebbero per noi quando nel capitolo 5 di Apocalisse non fu trovato nessuno degno di aprire il Libro. Altro che Maria prega per noi, Maria in cielo che intercede. Ma come? Se non c'era nessuno in cielo degno di aprire il libro, quindi vuol dire che Maria non è degna di aprire il libro. Come vi mettete, signori idolatri, quella fetta dei cattolici? Perché abbiamo visto che il cattolicesimo è diviso in 24 7, 240 sotto 7 più il mondo ortodosso, che sono cattolici, e non tutti dicono che Maria è senza peccato e intercede. Lasciamo perdere, pure voi siete belli divisi, che avete concretizzato una divisione con Lutero e poi andate a dire agli altri divisi. Insomma, da quale pulpito? Questa è la verità. E io ve la dico. Dio vi benedica. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom.